Allora, cosa, cosa, cosa avete portato? Ciao, buongiorno Questa cosa discreta che avete portato? Allora, finalmente abbiamo, stiamo presentando micro, le... I microdiffusori? Sì, stiamo presentando le TAD Reference One terza serie TX e questo vuol dire che è la prima volta che questo diffusore viene presentato in Italia siamo molto contenti perché... Devo dire che c'è stato un bellissimo pubblico e anche un bel tam tam eh, per, eh, di entusiasmo ecco, per ascoltare questi diffusori. Certo, siamo oltre, molto contenti. Allora, oltre, vabbè, le TAD come, come le muovete queste TAD? Allora, le TAD sono: eh, abbiamo un amplificatore eh, VTL. S400, 400 watt, è un classico uh, valvolare americano, quindi un classico suono dinamico, veloce, moderno, eh, non è il tipicamente valvolare che noi abbiamo in mente, quindi lento, caldo, morbido, eh, qui abbiamo veramente tanta dinamica. Il preamplificatore è il preamplificatore sempre della VTL 6.5 versione seconda e questo è il suo abbinamento naturale sapevamo già che con TAD VTL andava va molto bene e poi abbiamo come sorgente un, giradi, un cd della TAD sempre il CD1000 MK2 e, e, e ancora nella parte analogica abbiamo giradischi Avid della, del marchio inglese Avid modello Acutus nella finitura cromata con eh, il suo alimentatore esterno in questo caso viene montato un braccio SME quinto fornito dalla casa e, in questo momento tra l'altro sta suonando proprio il giradischi e ecco questo è l'impianto importante poi per non deludere nessuno abbiamo anche a cascata un secondo impianto molto più ridimensionato ma sempre di, di altissima qualità e ha avuto anche, un, anche lui un, un bellissimo successo. Il secondo impianto è formato da diffusore Albedo modello aptica amplificatore finale Vincent SP332 preamplificatore sempre della casa Vincent che noi siamo che noi distribuiamo eh, SA32 e CD classico sempre della casa Vincent CD S7 quindi più o meno Insomma, non, non possiamo considerare un impianto non entry-level, perché comunque è sempre <ride> abbastanza importante, però è un cioè, impianto eh, di fascia medio-alta, di più persone. Esatto, di più persone. A Abbiamo avuto la fortuna di avere una sala enorme, penso a occhio oltre i 100 metri quadri, e, e quindi la scelta nostra è stata... Dopo due anni e mezzo di assenza, di assenza dalla fiera di sintonia portiamo eh, il più possibile. <ride> Quindi divertiamoci, divertiamoci a vedere, guardare le cose, gli, questi bellissimi oggetti, ad ascoltare e alternare un impianto con l'altro. Qualcuno ieri è venuto del pubblico è venuto e ha detto... Questa è più bella della giostra di quando ero piccolo, ci manca solo il calcio in culo. <ride> questa è una battuta che però, insomma, è divertente e questo è lo scopo di questa fiera. Far divertire le persone e avere l'opportunità di ascoltare, guardare e toccare gli oggetti nel mondo, del mondo dell'iFi. fi